buon a tutti in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo semplicissimo maglioncino ma davvero morbido e veramente caldo che io ho deciso di chiamare maglioncino giuggiola questo perché il filato che ho scelto di utilizzare si chiama appunto giuggiola ed è uno dei nuovi della Mistrico filati. è veramente stupendo ogni gomitore da 50 grammi misura 130 metri ed è formato dal 62 per poliesse 25 per cento l'anamerino 8 per pc 5 Moer quindi e vedete è peloso, è morbido, ma nonostante sia peloso, non dà per nulla fastidio alla pelle. Vedete, io sotto ho indossato per adesso una canotta, non ancora un petto, ma io qui lo trovo solo morbidissimo. Il fatto che sia peloso non lo accuso proprio, è un veramente un um, filato spettacolare. Il colore che ho scelto io, lo 04, che questo sfumato con um, ve lo faccio vedere bene, con del rosa, um, rosso, verde, che è un colore che mi ha colpito subito e trovo veramente molto carino ma sapete per se avete seguito il video dove ho fatto la presentazione dei filati che ce ne sono anche altri colori c'è lo sfumato del blu, eh, c'è il colore natural quindi ce ne sono alcuni uno più bello dell'altro tra cui potete scegliere per poter realizzare questo maglioncino che è una taglia S ma abbondante vedete non mi stringe anzi mi va molto largo questa volta ho deciso di non fare una cosa troppo aderente perché io sotto vorrei indossare soprattutto delle camicie o dei lupetti quindi questa volta non volevo qualcosa di troppo stretto e mi sono mantenuta larga. Uh, ho usato 350 grammi di questo filato lavorando sempre con un 104 e mezzo. In descrizione, come sempre, vi lascerò il sito il link del sito centrale con i filati da cui potete acquistare lo stesso filato anche in altri colori. La lavorazione è semplicissima: ho usato due motivi: uno più coprente per la parte centrale della maglia, vedete più uno stile geometrico e si realizza ripetendo tre giri, mentre per la parte. Eh, delle, eh, delle maniche mi sono tenuta sempre su un motivo geometrico eh, perché comunque dà vita a questi che siano dei piccoli rombi eh, però più larga e la manica poi scende a campana in realtà io per le maniche non ho fatto alcun tipo di aumento e che sono partita proprio mantenendomi larga in modo tale appunto che man mano che si scende la uh, manica risulti più larga ma voi potete farla ancora più larga facendo degli aumenti nei ventagli i miei ventagli sono formati da due maglie alte una catenella due maglie alte voi potete fare 3 maglie alte, una catenella a tre maglie alte, per farla ancora più larga verso la fine. Se vi piacciono quelle maniche a campana che scendono eh, tipo che arrivano qua, quindi molto molto larghe. Um, e naturalmente voi potete anche decidere di fare lo stesso motivo delle maniche sotto per creare qui un bordino O anche un collo siccome io voglio indossare questo maglione anche sopra delle camicie non ho fatto il collo Ho lasciato così come è venuto e anche ho optato anche per non fare il bordino in modo tale che la camicia possa vedersi sotto Quindi risultare proprio un maglioncino da mettere sopra le camicie e rendere quindi l'outfit più particolare Detto ciò mi raccomando se decidete di realizzare questo maglioncino mandatemi fare le vostre foto o su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 per realizzare la nostra maglia io ho deciso di, di utilizzare il filato della mistrico filati linea giuggiola che è veramente bellissimo guardate quanto è morbido il colore che ho scelto io è lo 04 che è questo sfumato del lilla con del rosso e del verde lavorerò con l'uncinetto del 4,5 e io ho montato 112 catenelle sembra poco ma stiamo lavorando con uno degli uncinetti grandi quindi 112 catenelle vanno più che bene la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 7 quindi mi raccomando, chi deve fare taglia più grande quindi una taglia M o una taglia L deve andare ad aumentare sempre tenendo presente il multiplo di 7 io direi che per una taglia M vanno bene aumentare 4-5 motivi per una taglia L anche 10 motivi detto ciò possiamo andare a fare il nostro primo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta quindi una due, ops, scusatemi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 prendo il filo salto 6 catenelle di base e ricomincio da capo quindi salto 6 catenelle entro nella settima e di nuovo ad affare 2 maglie alte una e rientro 2 catenella di separazione prendo il filo rientro altre 2 maglie alte una e 2 2 catenelle, una e due, salto 6 catenelle di base e ricomincio da capo. Quindi salto 6 catenelle, tre, sei, entro nella settima e di nuovo vado a fare due maglie alte, una, e rientro, due, catenella di separazione, prendo filo, rientro, altre due maglie alte, una. E rientro 2 2 catenelle 1 2 salto 26 ma 6 catenelle di base entro nella settima e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio primo giro Sto per terminare il primo giro, ho fatto le due catenelle, quindi salto tutte e sei le catenelle di base, entro nella terza catenella di base che qui voleva la mia prima maglia alta e faccio una maglia bassissima. Secondo giro. Con una maglia con delle maglie bassissime mi porta all'interno dell'archetto di una catenella del ventaglio. A questo punto mi alzo con una catenella, rientro dentro e faccio una maglia bassa avvicina un po la telecamera così vedete bene ecco 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo e adesso vado dove ho le catenelle iniziali quindi non le catenelle che mi separano i due ventagli ma nelle catenelle iniziali se voi vi ricordate ne abbiamo saltate 6 entro nella terza quindi salto le prime due libere entro direttamente nella terza e vado a fare una maglia alta prendo il filo vado nella catenella successiva quindi nella quarta delle 6 catenelle de de iniziali e vado a fare una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 e ricominciamo da capo quindi vado nell'archetto di una catenella del ventaglio e vado a fare una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 e di nuovo ho qui le due catenelle che mi separano i ventagli e le 6 catenelle di base entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta prendo il filo entro nella quarta catenella di base delle 6 libere e vado a fare una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 e si ricomincia da capo quindi ripetiamo entro nell'archetto di una catenella del ventaglio e realizzo una maglia bassa 2 catenelle 1 2 prendo il filo entro nella terza delle 6 catenelle lasciate libere di base e vado a fare una maglia alta prendo il filo vado nella catenella successiva e di nuovo una maglia alta 2 catenelle 1 2 ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio secondo giro Sto per terminare anche il secondo giro, ho fatto le due catenelle, entro nella maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Terzo e ultimo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi una, due, tre. Prendo il filo, vado nell'archetto di 2 catenelle e vado a realizzare due maglie alte, quindi una e rientro due una maglia alta sopra la maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta successiva prendo il filo vado nell'archetto di 2 catenelle vado a fare due maglie alte una e due e ricomincio da capo quindi una maglia alta sopra la maglia bassa 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle quindi una e due una maglia alta sopra la maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta successiva due maglie alta all'interno dell'archetto di 2 catenelle una e due e si ricomincia da capo facciamo ultima volta insieme quindi una maglia alta sopra la maglia bassa due maglie alte nell'archetto i due catenelle quindi una e due una maglia alta sopra la maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta successiva 2 maglie alte nell'archetto, di 2 catenelle, una e due, e si ricomincia da capo. Dobbiamo fare questo per tutto il nostro terzo e ultimo giro. Sto per terminare il mio terzo e ultimo giro, ho fatto le due maglie alte, entro nella terza catenella iniziale, e si ricomincia da capo. Vi faccio rivedere un attimo il primo giro dato che abbiamo una base diversa. Allora dobbiamo andare a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, rientriamo dentro e facciamo una maglia alta. Catenella di separazione, rientriamo e facciamo altre due maglie alte, quindi una e due. 2. 2 catenelle, 1 e 2, si saltano 6 maglie alte, si entra nella settima e di nuovo si va a fare. La nostra il nostro ventaglio quindi le due maglie alte una e due la catenella di separazione si rientra un'altra maglia alta 2 catenelle e di nuovo si saltano 6 maglie alte quindi vedete alla fine si fa la stessa cosa abbiamo fatto prima quando poi andrete a fare il giro successivo ossia maglia bassa nell'archetto 2 catenelle dovrete andare a fare le due maglie alte entrando nel giro delle maglie alte ne abbiamo saltate 6, quindi entrerete nella terza maglia alta e farete una maglia alta e nella quarta maglia alta farete una maglia alta, poi di nuovo 2 catenelle si ricomincia da capo. Quindi questa è l'unica differenza tra i giri che abbiamo fatto adesso: prima e i giri che adesso andremo a fare. Prima siamo entrati nelle catenelle, nel secondo giro entreremo nelle maglie alte. Ricordatevi sempre che, saltando le 6, quando andate a fare maglie alte, dovete entrare nella terza e nella quarta maglia alta detto ciò io continuerò a fare questo motivo vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo prima di dividere la parte dietro dalla parte avanti allora vedete io sto lavorando i miei motivi e vedete le maglie alte eccole che vanno lavorate nelle maglie alte del 2 di 2 del terzo del motivo precedente in questa maniera vedete si formano queste sorti di uh, quadratini, se così vogliamo chiamarli, quindi come qui, se ci fossero sempre una striscia di due maglie alte e qui un ventaglio con una uh, catenella dove c'è la maglia bassa. Benissimo, era solo per farvi vedere come vi viene la lavorazione. Adesso io continuerò, ci rivediamo dopo quando vi dirò quante, quante volte ho ripetuto il mio motivo. Dunque, io ho ripetuto il motivo per 14 volte, quindi dal basso verso l'alto, il motivo l'ho ripetuto 14 volte e adesso sono andata a mettere i marcatori. Per poter mettere i marcatori, io mi sono andata a contare, a contare i miei ventagli in orizzontale e ne ho eh, 16, quindi ne ho messi 8 avanti e 8 dietro. Mi raccomando, se avete dispari, quindi ne so 17, quello in più va sempre sul davanti, perché sul davanti abbiamo il seno, quindi la maglia tende a tirare di più. Per mettere i marcatori, mi avvicino con la telecamera così potete vedere meglio allora che ho fatto eh, io ho contato come vi ho detto i ventagli ne ho messi 8 avanti e 8 dietro il marcatore l'ho messo in corrispondenza delle due maglie alte che mi separano il ventaglio vedete io qui ho i due ventagli o le due maglie alte o le due maglie alte pure qui nel, nel giro di tutte maglie alte sono andata a mettere il marcatore giusto in mezzo vedete due maglie alte le due maglie alte in corrispondenza il marcatore in mezzo stessa cosa anche da quest'altro lato 2 maglie alte, la, il marcatore nella maglia tra le due maglie alte per non spezzare il filo. Io ho fatto delle maglie bassissime fino a ritrovarmi dove ho la prima maglia alta subito dopo il ventaglio. E adesso andremo a fare il nostro motivo in giri di andata e ritorno, quindi non più in giri tutto tondo. E andiamo col primo giro in questa maniera. Realizziamo 3 catenelle, che sono la prima maglia alta quindi una, due, tre, catenella di separazione il filo salto 2 maglie alte entro nella terza e vado a fare il mio ventaglio quindi una maglia alta rientro un'altra maglia alta catenella di separazione e rientro un'altra 32 maglie alte una e due due catenelle 1 e 2 adesso vado a lavorare normalmente come ho sempre fatto quindi salto 6 maglie alte Entro nella settima e vado a fare di nuovo il mio ventaglio. Scusate, mi scappa scappato il filo, quindi due maglie alte, 1 2 catenella di separazione e rientro altre due maglie alte. 1 2 2 catenelle ricomincio da capo saltando 7 maglie alte 6 maglie alte entrando nella settima. Quindi il primo giro adesso continua. Normalmente, arriverò fino alla fine e vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il nostro secondo giro. terminando il primo giro ho fatto il ventaglio vado a fare una catenella salto due maglie alte entro nella terza quindi in quella prima del marcatore e vado a fare una maglia alta ho terminato così il primo giro secondo giro e vado a fare una catenella una maglia bassa dove ho la maglia alta 2 catenelle 1 e 2 vado nell'archetto di una catenella del ventaglio e realizzo una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 e adesso vado a lavorare normalmente. quindi vado dove avevo la maglia l'ultimo il quarto il scusatemi il terzo giro del motivo salto dove ho fatto il ventaglio le tre maglie alte quindi una due eh, le due maglie alte 1 e 2 entro nella terza e vado a fare la mia maglia alta entro nella maglia alta successiva e faccio un'altra un maglia alta 2 catenelle 1 e 2 ricomincio vado nell'archetto di una catenella e faccio una maglia bassa 2 catenelle prendo il filo, ritorno a contare dove ho l'ultimo giro del motivo precedente e dopo la maglia alta dove ho il ventaglio, salto 2 maglie alte, entro nella terza e vado a fare la mia maglia alta ancora maglia alta successiva un'altra maglia alta quindi continuo così a lavorare normalmente il mio secondo giro vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il terzo e ultimo giro terminando anche il secondo giro ho fatto la maglia bassa nel ventaglio le due catenelle prendo il filo entro nella terza catenella iniziale che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia scusatemi e vado a fare una maglia bassa ho terminato così anche il secondo giro terzo giro è il più semplice perché andiamo a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta una 2 e 3 e poi andiamo a fare 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle una maglia alta dove abbiamo la maglia bassa e di nuovo 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle 2 maglie alte una sopra ogni maglia alta quindi la lavorazione torna ad essere normale e naturalmente il giro terminerà Facendo tutte le maglie alte Quindi andando qui dobbiamo la maglia alta e Facendo una maglia alta sopra la maglia bassa Una maglia alta nell'archetto di 2 catenelle Una maglia alta sopra la maglia bassa E poi ricominceremo dal primo giro Quindi questi sono i giri Perché dovremmo fare per andare a fare il giro Avanti e indietro Le cose sono cambiate E che nel primo giro iniziamo con una maglia alta E una catenella E terminiamo con una maglia alta e una catenella Nel secondo giro Iniziamo con una maglia bassa e terminiamo con una maglia bassa, terzo giro: tutte maglie alte. Quindi questa è l'unica differenza che dobbiamo fare dal passare dal giro di andata e ritorno a giri, di, eh, scusate, da giro tutto tondo a giri di andata e ritorno. Io vi farò sapere quanti motivi ho fatto sul davanti e poi quanti ne abbiamo fatti dietro e come andare a cucire e poi ci occuperemo di fare le maniche. Per le maniche sono ancora un po' indecisa se fare lo stesso punto o fare un punto molto più, ehm, diciamo, mh, morbido. Eh, intendo dire che vorrei fare forse tutte maglie alte o forse tutti i ventagli tipo qui che abbiamo qui devo ancora un po decidere uh, sicuramente farò delle maniche um, presumo a campana uh, giusto per variare un po il tipo di maniche oppure se non a campana una della manica larga che poi ha un polso che va a stringerle devo ancora un po decidere ma naturalmente queste sono cose che faremo poi mi fa una volta fatto una manica vi farò vi mostrò come farla anche voi in modo tale da farla uguale alla mia ho ripetuto il motivo per quattro volte quindi dagli scalfi per arrivare fino a sopra ho ripetuto il motivo quattro volte sia avanti che dietro e poi sono andata a cucire per circa eh, mi sembra 5 6 centimetri comunque diciamo che ho cucito in andando da eh, sinistra verso destra per due motivi quindi ho fatto due ventagli sia da questa parte che da quest'altra parte di qua ho già fatto la manica alla fine ho fatto solamente una manica molto larga eh, che quindi anche che giù sembra campana ma sopra è molto larga questo perché alla fine mi sono detta che la preferivo bella larga in modo da dargli quel tocco sbarra ehm, un tocco eh, diverso dal solito quindi non le solite maniche che vanno larghe e poi si stringono oppure partono strette e si vanno allargare ma una manica bella larga quindi per essere belle e comode per farlo ho utilizzato un punto diverso molto più forato che sono due giri che vanno sempre ripetuti e sono veramente semplicissimi e adesso vi faccio vedere Lavorerò sempre con l'uncinetto del 4 e mezzo, prendo il mio gomito e mi avvicino anche con la telecamera, così potete vedere meglio. Allora, come sempre, parto da sotto lo scalfo, mi aggancio con il filo e vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Forse mi devo vicino un altro po', ok. E quindi 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta una due tre rientro un'altra maglia alta catenella di separazione prendo filo rientro e vado a fare altre due maglie alte una due due catenelle una due Salto un bel po' di, eh, di, di, di, di un bel po' di spazio. Quindi salto sia qui il foro, questo foro grande, questo foro, e vado dove ho il foro piccolo qui. Perché comunque eh, vedete ho un ventaglio largo e anche le due catenelle di separazione. Quindi, vado nel foro, piccolo. Dove diciamo che qui ho le, il giro di maglie alte e vado a fare di nuovo due maglie alte una rientro 2 una catenella prendo il filo rientro altre due maglie alte una e due: 2 catenelle 1 e 2 salto e vado di nuovo dove ho il giro di maglie alte quindi vedete io orizzontalmente ecco forse così vedere ho il giro di maglie alte eh, scusatemi. Quindi vado di nuovo dove ho il giro di maglie alte e di nuovo ad fare il mio ventaglio. Allora, io lo sto facendo bello largo perché comunque la lo scalfo io non l'ho fatto molto molto largo quindi eh, posso allargarmi tanto però mi raccomando se invece a voi lo scalfo è stretto e quindi se vi allargate così tanto nel fare un, lo spazio tra i ventagli andate a ridurlo un pochettino io naturalmente vi dirò alla fine quanti ventagli ho fatto però taglia S, taglia M, taglia L io lo dico sempre fate il primo giro eh, vi dovete cioè, terminare in questo caso con un ventaglio e due catenelle fate un primo giro e, e eh, indossate nuovamente la maglia in modo da vedere se la lavorazione vi stringe o meno quindi adesso continuo a lavorare in questa maniera facendo sempre il mio ventaglio formato da due maglie alte una catenella rientro 2 maglie alte e poi due catenelle di separazione faccio questo per tutto il giro alla fine vi dirò quanti ventagli ho io e vi farò vedere anche il secondo e ultimo giro allora sto terminando il giro ho fatto il ventaglio le due catenelle e vi dico che io in totale ho 8 ventagli e per me come larghezza va benissimo non è che deve essere larghissima la manica deve essere abbastanza larga da potermi permettere se indosso una, una, uh, una camicia sotto che non mi stringa e non mi faccia le pieghe sul braccio quindi vado a fare una maglia bassissima entrando nella terza catenella e adesso andiamo a fare il secondo giro semplicissimo con delle maglie bassissime mi porto all'interno dell'archetto di una catenella e vado a fare di nuovo il mio ventaglio quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta prendiamo il filo rientriamo un'altra maglia alta catenella di separazione prendo il filo rientro altre due maglie alte una e due una catenella vado dove ho le due catenelle e vado nell'archetto di due catenelle entro e faccio una maglia bassa una catenella e ricomincio da capo quindi vado nell'archetto di una catenella del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio quindi due maglie alte una e rientro due catenella di separazione rientro altre due maglie alte una e due Due, una catenella vado nell'archetto di due catenelle realizzo una maglia bassa una catenella e ricomincio da capo quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il secondo giro quindi come vi ho detto veramente molto semplice terminato il secondo giro si ricomincerà dal primo Io adesso vi, vi faccio per terminare il secondo in modo da vedervi farvi vedere come si termina e poi rifacciamo di nuovo il primo Sto Terminando quindi anche il secondo giro, ho fatto la maglia bassa e la catenella. Vado nella terza catenella iniziale che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. E da qui si ricomincia con il primo giro quindi con delle maglie bassissime ci portiamo dove abbiamo l'archetto di una catenella e andiamo a fare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta. Rientriamo un'altra maglia alta. Catenella. Rientriamo altre due maglie alte una, due due catenelle 1 e 2 si ricomincia da capo andando nell'archetto del ventaglietto successivo quindi vedete è un punto molto molto semplice eh, viene più forato rispetto alla parte centrale della maglia ma è una cosa che ho scelto io di fare perché come vi ho detto eh, prima io vorrei indossare questo maglioncino soprattutto sopra delle camicie o comunque dei lupetti quindi è qualcosa che sotto soprattutto i lupetti mi tengono già ben calda non ho bisogno di fare un punto molto molto coprente quindi mi famiglia fare un punto un po più largo se invece voi uh, volete fare un punto un po più stretto allora potete magari fare uh, meno catenelle nel senso invece di fare due catenelle ne fate soltanto una e quando andate a fare il giro con le maglie basse non fate le catenelle di separazione tra i ventagli ma dopo aver fatto i ventagli andate a fare direttamente la maglia bassa così la lavorazione vi viene un po meno forata uh, penso che questo lo dirò anche inizio video perché va a finire che avete già l'inizio della e poi vi scoccia, non ve l'ho detto prima e vi scoccia a sfilare eh, quindi visto che l'ho detto adesso lo dirò anche a inizio g a inizio del video quando vi presenterò la maglia una volta finita in modo tale che già sapete che se volete fare la lavorazione un po meno chiusa il metodo per farlo c'è eh, quindi adesso continuo a lavorare questi due giri per tutta la lunghezza della manica alla fine vi dirò quanto è venuta eh, la, lunga la manica e poi stavo anche pensando di fare questo stesso motivo anche sotto uh, alla maglia per renderla un po ancora un po più lunga quindi che si possa indossare anche sopra dei leggings, eh, e fare lo stesso de, punto scusatemi stesso punto che richiama uh, la manica eh, credo che farò questa volta questa opzione e magari creeremo anche un collo con lo stesso punto delle maniche Devo un po decidere uh, perché usando il, la, la camicia e usando un lupetto diciamo che non ho bisogno del collo alto però mi piaceva l'idea di poter uh, fare il bordo uguale alle maniche eh, sotto la maglietta quindi adesso finirò eh, la manica proverò di nuovo eh, la, mh, la maglia vi dirò quanto mi è venuta lunga la mani le, quanto mi sono lunghe le maniche e se farò il bordino naturalmente vi farò vedere come si fa Ho ripetuto il motivo per fare la manica 11 volte sia da questo lato che dall'altro lato ho provato la maglietta e ho deciso alla fine di rinunciare a fare il bordino sotto, preferisco lasciare la maglia così com'è e anche di non fare nessun bordino sopra. Mi piace l'ho indossata, mi piace come mi sta, quindi va benissimo lasciarla così com'è. Naturalmente, voi invece, se volete, potete fare il bordino sia sotto o un collo alto utilizzando o lo stesso motivo del corpo per fare il collo, o altrimenti il motivo delle maniche per fare il bordino sotto o il collo un po come eh, più vi piace io invece ho deciso di lasciare la maglia così com'è quindi possiamo dire che la nostra maglia il nostro maglioncino è terminato